Anche perché il blu ho visto cos'è, cioè ho visto. Farò fitta di niente. Questa è la blu. E questa è la, oddio, e questa è la rossa. Beh, C'era il tizio che qualche giorno fa faceva la pubblicità su Facebook o anche su YouTube che diceva pillola rossa, pillola blu però oggi con Andrea parleremo di queste due scarpe in realtà il video è stato registrato qualche giorno fa gli ho fatto aprire queste due eh, scarpe e gli ho fatto come al solito raccontare cosa ne pensa e eh, soprattutto quanto pesano e eh, ovviamente quali sono le sue prime impressioni sapendo benissimo che non possiamo immaginare una volta aperta di, eh, di fare un test anche perché comunque Andrea eh, nei giorni prossimi correrà a diverse gare e di conseguenza non l'ho fatto correre a fondo comunque nei prossimi giorni vi racconterò un po' di queste due scarpe tra l'altro se siete interessati a testare queste scarpe vi lascio un codice sconto qua sotto in anteprima dovrebbe essere il prezzo tra virgolette più basso almeno per la prossima settimana ovviamente senza nessun impegno altrimenti potreste aspettare anche la recensione completa o dettagliata cosa che eh, faremo nei prossimi giorni ma prima di passare la parola ad andrea sempre dal mio da casa mia eh, volevo dirvi che c'è anche una terza scarpa che invece non gli ho fatto aprire eh, di asics sapete che l'ultima novità è quella relativa alle meta speed le Sky e Edge che sono state lanciate qualche giorno fa concetto molto interessante perché queste due scarpe sono rivolte da un lato al podista Stride e dall'altro al podista Cadence cioè colui il quale eh, in realtà corre di cadenza e eh, ha una frequenza di passo superiore rispetto agli altri e con queste due tipologie di scarpe questo podista in teoria eh, riuscirebbe a correre al meglio sappiate che nei prossimi giorni le testeremo, speriamo, qui sul canale, finora soltanto il mio amico Gianmarco è riuscito ad averle a disposizione magari nei prossimi giorni ce l'avremo anche noi, potete andare a vedere sul suo blog The Running Pit quali sono le sue impressioni e soprattutto a chi sono adatte qua dentro c'è un'altra scarpa molto interessante, ve la farò vedere nei prossimi giorni come già detto qualche giorno fa il Pro De Podista ha fatto l'unboxing io vi lascio la parola nel frattempo vado a bermi un coffee. Eh, stay strong. Ci vediamo alla prossima. Speriamo che l'Italia torni arancione o addirittura eh, gialla nei prossimi giorni, in modo tale che tutte le gare podistiche del mondo si possano eh, riprendere a correre. Stay strong, keep running. Eh, ciao, Andrea direi di procedere con il primo unboxing. So che stai guardando un'altra scarpa, ma non per il momento. Non ti serve, eh, eh, dimmi, dimmi se il nuovo coltello ti, eh, ti sembra. Eh, questo qua eccellente. è il coltello per, uh, per Halloween. Andiamo, sì. Vediamo, vediamo. Più che altro potrei tagliarmi una mano qualcosa. Non rifatelo a casa, eh. Oh, Max, mi devi comprare un altro di coltello a Marta. Tra l'altro ci hanno chiesto quando testeremo le nuove ASICs con fibre di carbonio, non so se, se hai visto, sono appena uscite. Infatti te, te l'hanno chiesto praticamente ieri, perché sono uscite, le hanno lanciate <ride> ieri, ma ne usciranno due paio. Tre in realtà, tre paio. Uh, ma della linea Speed? Sì, sì, sì, sì. sì. <ride> Quell'altra si chiama Magic, però va bene. Non è... No, ma è un concetto interessante perché comunque è funzionale alla tipologia di corsa, la scarpa è funzionale alla tipologia di corsa, quindi sarebbe interessante con, con le conoscenze che abbiamo fare dei test piuttosto che... Ah, ecco perché non ce l'ho fatta, c'era dentro le graffette in ferro, mi sembrava un po'. No, sai che cosa che stavo pensando mentre facevo colazione questo, quindi non ero in bagno a pensare, Um, Nike ha fatto scuola, eh, comunque, cioè la.. La.. come si dice? La. La mescola alla fine sta facendo da padroni su tutto, quindi.. No! Mickey, ma ci sono dentro le graffette della Madonna! Farò così, guarda. un braccio! Ma intanto. No, ma, è, cioè, ma non è che sono sì, scarso io, guarda, guarda! Vabbè bisogna avere un po' di protezione e tra l'altro il nostro coniglio... Gli hai detto al coniglio di stare attento che c'è in mano un coltellaccio? Ma dai ma non è... Il coniglio sta bene in questo momento, è contento, contenta. Cioè guarda cosa c'era dentro. Questa era a graffetta. C'è una pillola blu e una rossa. Tu quale vuoi, quella blu o quella rossa?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 Devi, devi sempre Andrea, capire, devi sempre stabilire quanto pesa e poi cercare di indovinare che scarpa è. Sai chi, di, di che marca è, quindi è abbast direi ho che è abbastanza Ho visto che era rossa, ma al contrario delle altre scatole New Balance non fa il. non ci mette il logaccio sopra è tutto. Abbastanza anonima. Questa peraltro l'avevamo già testata e, e, e, e poi l'anno scorso. Allora, presa in mano avrei detto una 880, ma sentendo il tallone ti direi la 1080. E non te l'avevo detto, eh, questo... No, non me l'avevi detta, però è inconfondibile questo tallone. Posso guardarla o puoi ho indovinato? non guardarla, guardarla. Ma quanto pesa? <ride> Se lo sta mangiando davvero, vai via! Eh, ma che poi quella lì è tu! No, che poi sta male, picc'altro! Eh... Uh. Niente, non ce la facciamo. Allora, sembra di meno della V10. Sembra di meno della V10. Be bello il colore, strano che te la sei presa di questo colore. Non ho scelto io, ti... ah, Forse ti perché c'era solo questo. Uh, se sembra 2,80 direi, 2,80-2,70. Come al solito metteremo il dato, poi vediamo. Allora, di primo acchitto ti dico... Io le ho già provate anche, e le ho provate da, da DBK, che, che è il ragazzo che corre con me sempre. Eh, lui le ha prese, ehm, ti dico: prese in mano così. Sembra, cioè Comunque hanno tantissima gomma e, e sono comunque un pochino più pesanti delle Invincible, ma meno pesanti delle Ultrabus. Mi sembra comunque anche l'idea della scarpa mi dà di essere meno pesante. Vabbè, poi diremo: e la tomaia posso... come la vedi? Perché All è una delle cose che sono, vabbè, tu l'hai già provata. Eh, eh l'ho già provata, ti dico, un, sicuramente un po' meglio della, della V10, quello, quello sì. Eh, bisogna... è una scarpa che non si può comprare online, cioè, o meglio. Magari vi diciamo noi le misure, perché secondo me veste un attimino abbondante, quindi bisognerebbe prendere un attimino più piccola. Però vabbè, dopo, dopo la proviamo, vi diciamo bene. Anzi, potrei provarla anche subito in diretta, tanto dopo tagli. Ciao! Prenderesti mezzo numero più piccolo, quindi. Posso confermare che questo qua è il 27 di Max, io porto il 27,5 e, e mi sta meglio. E ho visto anche tipo Andrea che, che, ha, preso, che ha lo stesso numero di Max, gli stava abbondante. C'è solamente un po' di problema all'esterno piede, sembra, per qualche ditino, ma, ma niente di preoccupante, anche perché la tomaia net così, diciamo che aiuta a non dar fastidio al piede. Va bene, prova la, la seconda scarpa, quella blu. Allora, questa c'è il carbonio. Da cosa...? Da questo. Mm. Non che sono una sega, ma è che proprio c'è il carbonio e qua era o la Rocket X o la SPE ma credo che quanto pesa quella 230-240 non di meno secondo me non di meno dopo dopo la, dopo la misuriamo no. la scarpa è bella molto bella Anche questi il colori colore... qua di oca infatti questo colore qua di oca secondo me è super fico e guarda, ti dico questa. Sono si, sì, di provarla perché è strana, non è sembra più pesante di una Carbon X. Eravamo rimasti un po' delusi dalla quale che era quella prima, che è la Carbon Rocket normale che era era durissima. Io non ero riuscito ad usarla eh molto. No, questa al su perché? Eh Beh, infatti sì. secondo me è proprio da, da provare e vedere. Gliel'ho detto a Max che adesso con i lavori che arrivavano veloci in pista, secondo me può essere una valida alternativa alle Vaporfly ormai decadute. No, sei, mi sa che sei contento. Sì sì sì sì. E... Eh, diciamo che tutte queste scarpe col carbonio qua le avrei volute provare tutte, adesso arriva anche lei e praticamente abbiamo quasi chiuso il cerchio. Anzi. Non abbiamo però fatto Oops. la famosa recensione di confronto, non abbiamo avuto il tempo. Scarpe con fibre di carbonio, ma è uscita tra l'altro anche la Nex 2, quindi insomma adesso diventa un po' difficile. Ma diventa un po' difficile, però mi hanno dato una buona idea l'altro giorno, mi hanno detto, di. vabbè lì, le tue sapienti mani, di fare magari una, noi di dire comunque pro e contro, magari facciamo una rapida carrellata, però con una, come si dice, con una, un Excel, una tabellina di fianco con pro e contro e voto che diamo per ogni reattività, sì, ogni farlo, caratteristica. Come farlo non è, non è un problema, il problema è il tempo, Andrea, se... Il, tempo, eh. è eh, il tempo, tempo è tiranno, il tempo è tiranno. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Devi solo dirmi che la, ti dico il... se la, la posso tenere? Eh, eh, eh, vabbè. Si vede subito, secondo me. Secondo me va bene anche a me. Mm, no, a te secondo me è lunga. Adesso approvala. Mm. Allora, secondo posso continuare a parlare. Allora, scarpa leggera. Sembra più leggera al piede che in mano e no, la misura ha stesso solito numero e mi piace perché è bella filante al piede. Sì. Non... Sì, beh, ormai, ormai le scarpe basse non le fanno più, mettetevi il cuore in pace, anzi io, io sono contento di questo cambio e devo dire che forse per essere una scarpa racing è tra le migliori perché è un pochino più stretta e... Cioè, nel senso, ho provato, per dire l'alfa fly che ho provato in questi giorni mi dava problemi all'interno sul polpaccio che ci sbattevo dentro. Perché comunque è una scarpa abbastanza larga e importante. Ma per dire anche la Invincible, quando ci corri sopra, ti, dà un po', ti tocchi dentro. Questa qua invece è, è snella e quindi credo che in pista vada perfetta per gli allenamenti, non per le gare, ahimè. Va bene, grazie, Andrea. Ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!